Eccolo, eccolo Io sono barbuto, ma non ho la barba Quel barbuto sempre è piaciuto Oggi siamo qui con una nuova reaction Una reaction TikTok che so che vi piace tanto Con la mascherina perché adesso Sto usando questa nuova moda di metterla qui Una mascherina pettacola, trovate il link Nel primo commento in descrizione, con tutto il resto del merch Ma ora guardatevi il video Siamo qui con una nuova reaction a TikTok Visto che vi piacciono tanto, ne ho fatte di tutti i colori Questa è la parte... È il numero 1300 bilioni delle reaction ai TikTok Oggi però siamo qua con una reaction abbastanza particolare Non è fatta a caso È successa una cosa È successa una cosa incredibile Sul sito Viola mentre facevo le mie dirette Ho fatto una reaction ai TikTok E ho fatto una prova a non innamorarti Mi sono innamorato di Edison ed è partito questo trend incredibile sia sul mio canale che in tutte le dirette iniziano a spammarmi il nome di Edison in chat Sul canale Telegram c'hanno tutti come immagine profilo Edison E quindi ho detto ok mi vogliono scammare così E allora ho detto facciamoci una reaction anche su Youtube Dato che ormai il Barbuto motto sempre Barbuto sempre piaciuto, è sempre piaciuto sempre è arrivato addirittura in America piaciuto. E quindi dico ok il prossimo step sarà prendere un appuntamento con un'americana Possibilmente lei Edison, comunque adesso a parte gli scherzi, a parte tutto, non è uno scherzo Andiamo a fare questa reaction, non perdiamoci in chiacchiere Andiamo subito a fare la reaction, se sei nuovo, nuovo iscritto, commenta con hashtag nuovo iscritto Iscriviti e io cercherò di darti il benvenuto come cerco di fare con tutti Eccolo, allora, prendiamone uno, uno recente Crazy Edison Ray Ricorda Edison, barbuto, sempre piaciuto Voglio uno spam nei commenti di barbuto è sempre piaciuto Partiamo Eccola qua Eccola. Eccola Diso Cosa vuol dire diso Eccola Eccola Eccola Eccola Eccola Eccola, Eccola. Eccola. Eccola. Oh no game Come game eh. eh. eh. eh. eh. eh. Anche io so, so ballare così ragazzi Anche io chi mi segue su TikTok potrà confermare che sono un ballerista incredibile Così mi fai venire voglia d'anguria però Ok, questo è un TikTok per quello che è successo in America Questo è il simbolo del pugno per i fraintendimenti e per Black Lives Matter Eccola, attenzione abbiamo un Edison giocoliera Eccola, eccola Oh, oh, oh, oh Vabbè Due secondi di giocoliera, è una giocolerista. Giocolerista, lo so, lo so che hai like the view. Lo so, lo so che sono the best view. Barbuto is the most beautiful TikToker in Italy, e eh, questo non si può negare. Perché lo dice anche il nome. Barbuto sempre piaciuto, che anche tradotto in inglese, ragazzi, fa rima. Barbuto is ever liked. Quindi. Non so voi, però io glielo spammerei nei commenti. Barbara is ever uh, liked. Barbuto è sempre piaciuto. O come dice la nostra amica americana, Barbuto è sempre ciaputo. <ride> eh, eh, eh, eh, eh, eh. Eccola, sono qua. Sono qua, Edison, sono qua. Ha -ha. Ha -ha. Ragazzi, comunque, lei è molto brava a ballare. Eh. Non più di me, ma è molto brava. Lo dico. Lo dico. Super cosa importante tra l'altro lunedì torno a Milano, quindi mi dispiace per tutti quelli che si erano innamorati del mio divano in diretta, dicendo che era il divano più famoso delle live, non lo vedrete più per un po'. Il divano di Barbuto è sempre piaciuto. E se mi guardi così però... Eccola di nuovo la giocolerista Eh, stavolta è cannato È inutile che poi ti metti a ballare, è sbagliato Dimmi tutto, dimmi E sparisce Io sono qua, dove vai? Sono qua Sono qua Dove vai? Sono qua Cos'è quella roba là? Se non sembra molto buono, ti dirò Ti dirò No Non sono in grado io Non sono in grado È per questo che faccio i video dei cereali Mi stai facendo girare la testa questo TikTok Un po' sopra, un po' sotto, un po' al contrario Un po' a destra, un po' a sinistra Me li tengo qua così in casa Eh? Ma è una parrucca credo Secondo me aveva visto i miei capelli rosa ragazzi. Ve lo dico io Secondo me aveva visto i miei capelli rosa Sono un 37 la barbuto. Motto, motto Motto, motto Oddio, lo so che mi ami. Attenzione, l'equilibrista, ballerista e contorsionista. Attenzione, Madonna. Ragazzi, ragazzi, ma questa è una campeona. È una campeona. Eccola, eccola. Non capisco perché nei TikTok quando si avvicinano al telefono così, o c'è una mosca davanti all'inquadratura. O non lo so Ecco di nuovo la giocolerista è cannata di nuovo Poi fa finta di niente lei <ride> E' anche simpatico diciamo oh, Ce l'ho fatta stavolta raga Ce l'ho fatta Che campeone uh, uh, uh. Ragazzi la questa è Elasticizzata Oddio, mi sta venendo male a me solo a guardarla. Ragazzi, ragazzi, uh. niente, mi andava di farlo. Oddio, che capelli ho! Allora, se mi guardate in prospettiva, assomiglia al mio tatuaggio. Wow, uh. wow. Uh. Uh. Hey. Attenzione, attenzione Io la invidio comunque Perché non riuscirei mai a stare con questi felponi a quest questo periodo dell'anno Io muoio di caldo solo in maglietta Sotto non ho niente E ho caldo eh, eh. Oh, vedi? Questo è l'outfit giusto, quasi, quasi giusto per questo periodo questo è l'outfit giusto per, diciamo, per questo periodo. <ride> Perché ridi? Ti faccio ridere? Dimmelo, ti faccio ridere? Ti faccio ridere? Eh? Eh? Oh! Uh. Oh, Sì. Ancora con angura Me ne dai un pezzo, per favore? Me ne dai un pezzo? grazie, prendete un pezzo grazie grazie come vedi Edison sono un grande cantante so tutte le parole della canzone Bella questa ballo, questo ballo mi piace Go. Eccola, eccola, eccola, eccola, eccola, eccola Io non ti sto giudicando perché fai sempre le stesse mosse Eh, mi piace lo stesso Però non ti sto giudicando perché fai sempre le stesse mosse nei balli Te lo giuro Ma quella è la mamma o la sorella? I pantaloni sono slacciati? Non scedo più Nuova moda, pantaloni slacciati eh, eh Eh, eh. Ah, si è incantato il disco eh. Io non so come fai con, i, con le felpe Io ti invidio Per favore Insegnami il trucco per non avere caldo con le felpe Bene ragazzi Questa era la reaction ai tiktok di Edison Un rip Nei commenti Fatemelo per i miei capelli E dopo averli tagliati nuovamente da solo Stavolta li ho fatti davvero male Ho tagliato i capelli in live e li ho fatti. Gli ho, sono davvero brutti, lo ammetto, lo ammetto Devo darmi una sistematina Va bene ragazzi allora come avete visto so, ho ripreso con i video dopo due, due, due saltazioni Sono diventato dislessico Dopo aver saltato due pubblicazioni E eh, sono tornato attivo Quindi come al solito ogni mercoledì, ogni venerdì, ogni domenica alle 18 usce un nuovo video Voglio fare un sondaggino Vi chiedo gentilmente Chi è arrivato fin qua del video vuol dire che siete i veri fan Siete quelli che vi riguardate tutti Quindi chiedo a voi Nei commenti mi fate sapere se preferireste Visto che l'estate adesso tutti vanno in vacanza Ci avete da fare, uscite, non c'è più la scuola bla bla bla. Preferite i video di mattina? Magari scrivetemi l'orario o continuiamo alle 18. Fatemi sapere nei commenti, vi mando un bacione. Ci vediamo mercoledì con un nuovo video. Grande Edison, mitica. Ricorda, barbuto, sempre piaciuto. Ciao belli, vi voglio bene.